Ed eccoci in onda, ben trovati telespettatori per questo nuovo appuntamento di buongiorno dottore. Allora andiamo subito a vedere con l'ausilio della regia i numeri di telefono che vi potranno servire per far parte di questa nostra diretta 011-0600774, numero per le chiamate 348-804254 per sms e whatsapp. Andiamo anche a presentare l'ospite qui al mio fianco, la dottoressa Giorgia Carpegna. Buongiorno, buongiorno. dottoressa. Buongiorno, ben trovati. Odonto Iatra in Torino che appunto risponde alle vostre esigenze, alle vostre perplessità, e dunque chiamate numerose. Nell'attesa nell intanto noi eh, parleremo di estetica del sorriso. Sì. Allora, cosa si intende? Abbracciamo, ne abbiamo già parlato, ma abbracciamo veramente un'ampia un gamma di possibilità? Assolutamente, con Estetica del Sorriso si intendono tutti quei trattamenti che possono essere eseguiti per migliorare il sorriso appunto, partendo dai più semplici come, e meno invasivi, come possono essere la pulizia o lo sbiancamento dentale, fino ad arrivare alla ricostruzione o ricopertura tramite fattiglie. Dei, dei denti per andare a cambiare sia quella che è la forma che il, che il colore o la posizione dei, dei denti, eh, quindi ci occupiamo a 360 gradi della, della ricostruzione e ripresa di consapevolezza del proprio sorriso. È più importante la parte superiore o la parte inferiore dell'arcata della, dell dentale? Perché, mi, mi spiego, mi facevano notare, uh -huh. eh, sorridendo solitamente si vede la parte superiore, quindi uh -huh. si può anche fare a meno di quella no, inferiore, ovviamente. però insomma... <ride> No, ovviamente sono importanti entrambe le, entrambe le arcate, e è vero esponiamo di più quella superiore, in realtà le donne espongono di più quella superiore, gli uomini col tempo tendono a esporre maggiormente invece l'arcata inferiore. E, Tuttavia, ovviamente, senza il supporto di quella inferiore non ci, sarebbe, non ci sarebbe quella superiore, non si potrebbe sforre, quindi sono importanti entrambe. Infatti, quando si va a, eh, per esempio, a mettere un apparecchio per dei denti non perfettamente allineati, eh, raramente è possibile intervenire solo su una, una delle, due, delle due arcate, ma è sempre necessario andare a modificare anche quella sotto, anche perché comunque i denti sono in rapporto tra di loro e, e quindi bisogna intervenire su entrambe. Thank you. Abbiamo visto peraltro delle, delle foto della, della regia con dei sorrisi, mi fanno pensare al prima e dopo, certo. e cambia decisamente, insomma, la, la fisionomia non soltanto della, della bocca, ma eh, proprio l'aspetto cambia con un, insomma, un rifacimento, un, un ritocco estetico. Diciamo. Sì, allora, Per diversi motivi in realtà, a partire dalla confidenza verso in se stessi, nel senso che con un sorriso di cui siamo più sicuri e che ci piace, eh, sorridiamo di più e di conseguenza eh, diamo anche idea di eh, avere un viso più rilassato e più piacente di una sicurezza in sé eh, maggiore eh, invece dal punto di vista invece effettivo fisico, andando a riposizionare i denti nella posizione corretta, i volumi del corpo, delle lab, del, del, del volume del viso, delle labbra e l'altezza del terzo inferiore del, del viso vengono riequilibrate e quindi cambia eh, in maniera effettiva e oggettiva la, il viso. Quindi sì. c'è un cambiamento. Possono fare tutti un trattamento estetico o insomma, bisogna guardarsi da chi magari ha che ne so, delle. Mh, patologie, delle malattie dentali no. particolari? No, no, comunque... Assolutamente, è possibile farlo su, su tutti i pazienti, ovviamente bisogna partire da una bocca sana e quindi andare prima a valutare che non ci siano carie piuttosto che eh, patologie dei geng delle gengive del, o dell'osso, uh, però nel momento in cui la situazione è stabile e si ha una bocca sana si può intervenire dal punto di vista uh, estetico a qualsiasi età e uh, in qual con uh, i diversi, i diversi trattamenti. Ovvio che su una persona, su una persona giovane si sì, andranno a preferire de, determinati tipi di trattamenti, mentre su una persona un po' più avanti con, con l'età eh, se ne preferiranno altri o sarà necessario eseguirne eh, di più. Eseguirne di più? In che senso? Ci Nel Sono senso, degli step... Eh... Magari su una persona giovane è sufficiente andare a posizionare un apparecchio ortodontico per riposizionare i denti e effettuare uno sbiancamento, mentre eh, su una persona che ha perso alcuni denti piuttosto che eh, ha il colore del, del dente che non, che non è più... Eh, Adatto in quanto ha diverse ricostruzioni, eh, per riequilibrare il sorriso sarà necessario andare a intervenire su ogni singolo dente, ricostruirlo o ricoprirlo con dei ponti o con delle, delle faccette, oppure sostituire le mancanze con degli impianti. Quindi cambia il tipo di trattamento, ma è sempre possibile andare a ridonare il sorriso ovviamente al paziente ad ogni età. Stavamo guardando adesso c'è la mia faccia per carità. Però prima c'era una bella bocca bianchissima, i denti. Ecco qua, forse la, la rivediamo davvero bianchi, si riesce veramente a ottenere un, un effetto di questo tipo o è un, un photoshop no. quello? Non so. Sicuramente ci sarà può essere che un pochettino qualcosa sia stato, mod sia stato modificato ma si possono ottenere risultati del genere senza, senza problema alcuno sia con normalmente con gli sbiancamenti quando appunto la bocca è, è sana che con la ricopertura di tutte le superfici con delle faccette in ceramica che permettono di ottenere eh, dei sorrisi molto bianchi molto splendenti, il classico Sorriso come è cambiata nel corso del tempo la, insomma, la, la, la, la, la cura, il trattamento dell'estetica del sorriso immagino che insomma, si, si facciano continui passi avanti per andare un po' incontro a quelle che sono probabilmente le le esigenze magari anche particolari della, della clientela. Assolutamente nel senso che più che altro ha preso, uh, ha preso importanza, una volta si andava dal dentista quando si aveva male per curare quella che era la problematica mentre adesso c'è una maggiore uh, prevenzione e consapevolezza di quelle che possono essere le problematiche e una maggiore attenzione al, uh, al sorriso, già da, già da adolescenti appunto si parte con gli apparecchi per posizionarli tutti quanti nella corretta, nella corretta posizione della, della bocca e e um... Si va avanti nel tempo con la ricerca dei denti perfettamente bianchi e allineati. Fortunatamente ad oggi abbiamo della delle possibilità eh, tecnologiche e digitali che ci eh, permettono di fornire al paziente delle previsualizzazioni, vale a dire vengono eseguite delle fotografie della situazione, una, della situazione attuale del paziente e si può eh, mostrare tramite delle simulazioni come eh, potremmo modificare il suo sorriso e qual è il risultato eh, a cui si, si potrebbe arrivare. E questo nel giro di eh, pochi minuti tramite le scansioni digitali o, o comunque nel giro di un paio di giorni se vogliamo effettuare una vera e propria simulazione con dei modelli in tre, in tre dimensioni. E quindi il paziente può rendersi conto di quello che andremo a fare nella sua bocca e il risultato che può ottenere, quindi a cosa può arrivare. Allora 011 06 00774 numero per le chiamate 348 80 42 54 per sms e whatsapp un, un allineamento del, dei denti quanto può durare? Dipende da quanto bisogna, bisogna spostare, quanti denti bisogna spostare. Eh, generalmente si va a un minimo di sei mesi fino ad arrivare a un anno e mezzo all'incirca. Come vediamo dall'immagine queste sono delle scansioni di una bocca in, tramite una telecamera, invece di prendere le impronte con quella che era la vecchia pasta ad oggi eh, tramite questo scanner di cui esistono ovviamente diversi modelli, marche eh, vari, si può prendere un'impronta quindi totalmente indolore in pochissimi, in pochissimi minuti e ehm, molti di questi, di questi software ci permettono di eseguire la simulazione di cui parlavamo prima. Quindi presa l'impronta, un paio di minuti di elaborazione, date ovviamente le indicazioni da parte del medico, la prescrizione del risultato che si vorrebbe ottenere, su quali denti andare a interagire, e in pochi minuti si ottiene un risultato finale da mostrare al paziente. È molto utile per riuscire a parlare, far vedere quelli che parlavano prima, un prima e un dopo, perché oltre ad avere i propri denti, quella stessa, quella stessa simulazione può essere poi eh, inserita nel, tramite le fotografie nel volto del paziente e quindi il paziente vede se stesso. Allora, andiamo con un messaggio, dottoressa Carpegna, vediamo cosa ci scrivono. Buongiorno, dottoressa, se al mattino mangio a colazione kiwi, burro di arachidi, albumi e gallette, posso rovinare il sorriso? No, assolutamente, direi che non, non è un problema, non si può rovinare il sorriso, l'importante ovviamente è poi eseguire una corretta igiene dopo, dopo l'alimentazione. Ecco, eh, comunque la, la, la, la, la domanda è curiosa, specifica. però, eh, ecco, ci sono degli alimenti che possono in qualche modo rovinare il, il nostro sorriso? Sì, sì, esistono degli alimenti che possono andare più che altro ad alterare il pH della bocca, quindi alimenti particolarmente acidi come l'acqua e limone o il, eh, il bicarbonato che vanno molto di moda, a volte utilizzati per quelli che sono gli sbiancamenti o accelerazione del metabolismo, soprattutto sul limone, che possono eh, andare a, eh, come dicevo, alterare il pH della bocca e quindi rendendo l'ambiente, la, la zona un pochettino più acida, ehm, deteriorare la superficie del, dello smalto, quindi assottigliarla e eh, renderla più debole, quindi ci sono alcuni alimenti che sarebbe preferibile eh, evitare per, per non rovinarli. E al di là di questo diceva poi la l'igiene orale è Beh, fondamentale. Quello. quello da cui partiamo ovviamente, che ogni volta che mangiamo bisognerebbe poi ovviamente andare a lavare i denti, eh, aspettare circa 30 minuti tra il pasto e l'igiene eh, e, e eh, passare il filo intermentale. lo spazzolino, quello è alla base ovviamente di una corretta igiene e di una buona salute. Allora, ehm, senta, prima abbiamo visto invece eh, con... Ecco, questi scandalo, non sono i, i migliori questo? amici del sorriso, che sono caramelle, caffè o sigaretta che causano... Ah, ecco, macchie, non sono arrivati. Ah sì, caramelle, sì. ok, caffè, sigaretta. Ecco, questi... Sì, questi... non sono i migliori amici del sorriso, diciamo. Ah, hanno una percentuale di, insomma, di, di distruzione, comunque di danneggiamento della, della nostra superficie differente, cioè il, il fumo della sigaretta colora di più il nostro dente rispetto al caffè o insomma... Allora, cosa? più che altro, allora, il caffè e il fumo ma creano delle macchie ovviamente sul dente. Il problema del fumo principale è una questione più dovuta alla combustione, al calore che viene a formarsi all'interno della, della bocca, per cui non ho soltanto un danno su quello che è la colorazione, ma ho un danno anche a quello che sono i tessuti intorno al dente, quindi osso, gengive, che possono causare eh, sia delle alterazioni nel tempo, che poi possono arrivare sfociare fino a delle lesioni tumorali o comunque possono causare un danno um, parodontale nel senso che quando si aumenta tanto, tanto la, la temperatura all'interno della bocca purtroppo dei capillari vengono magari ostruiti o si chiudono, c'è meno passaggio di sangue le gengive si ritirano e possono quindi creare un danno effettivo che non è solo estetico ma è patologico quindi il, tra tutte quelle che abbiamo visto il fumo ovviamente è la più grave la più grave è il fumo allora, eh, mi chiedevo ancora una cosa, non ho capito intanto se c'è un messaggio, allora sì, stavo tergiversando apposta per, uh, ecco, per la nostra regia che così riesce ecco, a proporci questo messaggio che ci arriva da Marco, da Torino, mm, gentilissima dottoressa, volevo chiederle di fronte ad una malocclusione quanto può essere importante una fisioterapia laterocervicale in corrispondenza della patologia? Quanto la postura può aiutare per la masticazione e non solo? La ringrazio. Allora, iniziano a esserci alcuni studi che eh, portano alla correlazione tra la postura e le malocclusioni, ovviamente si parla di alterazioni di, um, sia a livello della colonna sia a livello dell'occlusione lieve, ovviamente gra gravi scoliosi non incidono sulla malocclusione e, non, e viceversa, però sicuramente avere un supporto all'ortodonzia, quindi allo spostamento dei denti di una Terapia, quindi una fisioterapia nel tratto cervicale può portare un, un sollievo, anche perché il, sono due cose molto correlate, il riallineamento dei denti può portare anche a uno scioglimento delle tensioni muscolari a livello della, della zona cervicale. Sì. Allora, stavamo guardando le vari, vari allineamenti sì. con la malocclusione, ecco, mh, sono tutti... Mh, Correggibili sono tutti sì. insomma perfettamente trattabili o In modi, in in modi, modi diversi. diversi, però assolutamente sono, sono correggibili. Alcuni sono addirittura si, potrebbe si possono prevenire, per esempio il morso aperto, il primo che vediamo in cui l'arcata superiore e inferiore non si, non si toccano, spesso è causata o dall'uso eccessivo del ciuccio in. Uh, nei primi età. anni di età in infanzia esatto o al mantenimento del, della suzione del dito e quindi queste possono essere evitate eh, già dai primi anni andando ad avere dei corretti comportamenti e educazione del, del bambino e tutte le altre si possono tranquillamente correggere in maniera ovviamente con un apparecchio tranne per quanto riguarda i diastemi che si possono correggere con delle faccette o delle ricostruzioni le altre malocclusioni invece necessitano spesso di, di un apparecchio e, e spesso i pazienti arrivano infatti in studio dicendo vorrei mettere solo le faccette, vorrei fare solo delle ricostruzioni ma purtroppo la, la, le faccette si incollano e si appoggiano sulla dente che c'è sotto e eh, se questo è mal posizionato oh, non è, non va a possiamo aggiungere le faccette per cambiare il colore ma ovviamente non possiamo modificare più di tanto la, la forma e quindi bisogna passare prima da, da un'ortodonzia. Diceva di Astemi, giusto per chiarire i nostri telespettatori, sono gli spazi, gli spazi, tra, sì, scusso, gli spazi tra i denti: era la, la terza immagine, la terza, in alto ante, sì, sì, quando ho degli spazi tra, tra i denti, tra un dente e l'altro. Ecco, diceva, il minimo di trattamento sono più o meno sei mesi. Sì, per, per gli spostamenti più lievi, esatto. Ecco, ma eh, ecco, in questi sei mesi eh, si spostano, si riallinano i denti in maniera graduale, sempre attraverso uno stesso mh, apparecchio. apparecchio o bisogna sì. cambiarli? No, no, allora dipende, ad oggi la tecnica che viene utilizzata maggiormente prevede l'uso di mascherine trasparenti che vengono cambiate a distanza di 10-14 giorni l'una dall'altra all'altra, ogni mascherina imprime delle forze di spostamento sul, sul dente che quindi eh, col passare dei, dei giorni cambia, cambia la posizione e fino ad arrivare alla posizione finale eh, nel, tempo nel tempo prestabilito, che quindi come, di cui parlavamo eventualmente sei mesi. Ecco, mi scusi l'ignoranza, non si rovinano i denti una volta che queste forze, queste tensioni riescono a... No, sono no, tensioni sono... molto graduali, non è che si sente effettivamente come una volta con gli apparecchi quelli metallici che si sentiva ecco. tirare, sono spostamenti ovviamente calibrati e graduali apposta per evitare ovviamente dolori o mobilità eccessive. Sono, sono queste qui più o meno, sì, che vediamo. Esatto. Ah, possono essere sia sopra che inferiori? Anche che in questo caso superiori. generalmente si interviene sempre sia sopra che sotto, perché come dicevamo l'arcata superiore si chiude con l'arcata inferiore, quindi se io sposto solo la sopra e non vado a modificare di conseguenza l'arcata sotto, eh, rischio poi di creare un'occlusione non corretta, quindi una chiusura della bocca non, non corretta. E, e quindi è bene che si incastrino sempre nel, insieme. Si dovrebbero tenere sempre o si possono togliere, che ne so, per, mangiando? No, si tolgono per mangiare, si, tolgono si tengono tutto il resto della, della, della giornata, giornata, quindi l'indicazione è 22 ore al giorno, solo per mangiare. Ah, quindi anche di notte? Anche di notte, anche di notte assolutamente. Ecco qua, la, la differenza, ah beh, la, la differenza beh, eh, direi che anche dal punto di vista estetico già nel, nel momento del sì, trattamento è abbastanza evidente rispetto esatto. alla, eh, al è metallo. Quello lì è quel... un metallo, sì, sono in, in acciaio, in titanio, in base ai fili, in base alla necessità di, di spostamento e sì, questo, questo cambiamento ha permesso comunque anche alle persone più adulte che hanno rapporto col pubblico quotidianamente di avvicinarsi a quello che è l'ortodonzia, perché ovviamente i bambini con l'apparecchio Fisso non ci, da, non ci davano troppo caso. Una persona adulta che lavora tutto il giorno, che ha contatto col pubblico quotidianamente, anche per esempio un dirigente, piuttosto che una, una commessa che deve parlare tanto, spesso avere in, in, in bocca una, un apparecchio fisso, un apparecchio metallico eh, comporta un, un disagio, magari un imbarazzo. Allora, abbiamo una telefonata, dottoressa Carpegna, sentiamo chi ha il telefono. Pronto? No. Questa è lei e questo già mi fa dire alla nostra telespettatrice di azzerare il volume del televisore perché noi siamo già oltre, allora sentiamo, niente ha tirato giù il telefono, io ricordo sempre e raccomando ai nostri telespettatori eh, di tenere a zero il volume del televisore e parlare tranquillamente dal telefono, parlare e ascoltare dal telefono perché chiaramente è la maniera più rapida possibile per avere poi una... Conversazione lineare, fatta ovviamente di, di domande e risposte, dunque è chiaro che si riesce a seguire meglio il filo logico della conversazione. Um, allora, in tutto questo mi sono perso. Uh, dicevamo, del, del, di, questi, di questi apparecchietti, quelli trasparenti, insomma, quelli sono l'ultima generazione, quelli esatto. più. Sono le ultime, sono ormai Di diversi anni. Di che materiale anni. sono? È un materiale, una, una plastica resinosa in realtà, una come materiale è stato brevettato dalle, dalle diverse aziende e eh, viene stampato già prevedendo tutti gli spostamenti che devono essere fatti e le forze necessarie quindi una volta eseguito il progetto definito il progetto da parte del, dell'ortodonzista non, eh, non si interviene più su quelle mascherine arrivano già preformate e adattate sul, sul paziente quindi c'è già una, una proiezione di quello che sarà il risultato sì. finale? Sì, si parte dall dalla prima impronta che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima tramite lo scanner, si fa una simulazione, viene fatto lo studio di quel sorriso, degli spostamenti che devono essere eseguiti e in base a tutte le indicazioni che il, il medico prescrive eh, vengono preformate queste mascherine per arrivare al risultato finale. Infatti non è mai un numero, quando si dicono 6, 8, non è mai un numero fisso di mascherine, non c'è un trattamento uguale all'altro ovviamente. Perché ognuno ha un suo processo su... diciamo. Esattamente, e il fatto di avere una, un progetto digitale e la possibilità di riprendere le impronte con lo scanner nel tempo ci permette anche di controllare che il paziente, i denti del paziente si stiano muovendo nel modo in cui vogliamo noi, in base al punto del trattamento in cui siamo, perché si possono confrontare. E quindi qualsiasi movimento sbagliato si può correggere. Senta, eh, prima la regia aveva messo una foto, mh, proprio eh, insomma, la, un, una, un sorriso a fianco allo scanner, un sorriso, insomma una, una bocca un po' malmessa vicino a uno scanner, eh, mi chiede eh, che questa qua che probabilmente io la sto vedendo in anteprima perché ho sotto controllo anche il mio regista e dunque so dove andiamo a parare, ecco era questa l'immagine, ecco, ma si può intervenire anche su una bocca che mi sembra mal ridotta così? nella bocca che vediamo si sì, è una metà, metà bocca delle corone in, in oro che sono le due gialle che vediamo fondo, esattamente al fondo si inferiore. può intervenire magari non dove, come dicevamo prima andando avanti con gli anni magari solo l'apparecchio la, non è più sufficiente o non è la cura adatta ma si andranno a fare delle, delle capsule piuttosto che delle, delle faccette e quindi sarà più una ricostruzione protesica invece che soltanto di spostamenti eh, sempre ovviamente tutto fisso nulla che, nulla che si mette e si toglie la sera, però si andrà a fare una ricostruzione di, di, quel, di quel tipo. Allora, intanto andiamo a prendere un nostro ospite attraverso il telefono, sentiamo chi è. Pronto? Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno, come Pronto. si chiama? Buongiorno, come si... azzeri il volume del televisore, se no continua a salutare quello che sì. io ho detto 30 secondi fa. Sì. Come si chiama signora? Abbasso, abbasso, aspetta un attimo. Allora, diamo eh. il aspetta tempo... Un attimo. Noi qua, siamo. Allora, diamo il tempo alla nostra telespettatrice di azzerare il volume del televisore e riprendere in mano magari il telefono. Chissà, pronto? Entra. Eccoci qua, buongiorno signora, come si chiama? Io Franca. Franca, da dove telefona? E da Michelino. Da Michelino. Allora Franca faccia pure la domanda alla dottoressa. Io, ve, ve, ve la, io la faccio tutti e due. Io sono completamente dentata da 42 anni perché ne ho già 82 quasi. E adopero le colle, ma siccome non ho più gengiva. Proprio niente, niente, neanche la dentiera di sotto mi tiene. Come devo ridere? Buongiorno signora Franca. Allora eh, succede ovviamente. Perché, sulle, soprattutto sulle protesi inferiori che la lingua la, nel momento in cui l'osso e le gengive si, si riassorbono quindi eh, svaniscono un po' le sposti facilmente in questo caso in realtà l'unica opzione che può avere per, avere qualcosa, per mantenere la, la protesi in bocca è eventualmente renderla fissa quindi posizionare degli impianti anche laddove non, non ci sia più gengiva osso, come lei dice, è possibile andare a ricostruire l'osso mancante in moltissime situazioni. Questo deve essere valutato con una visita, ovviamente, e però posizionando degli impianti si può rendere la sua protesi di nuovo fissa, quindi non più da togliere tutti i giorni e non avrà più bisogno di usare la pasta adesiva per, per tornare a masticare. C'è ancora la signora? Signora Franca no, allora, è tutto? No. Va bene, allora eh, ringraziamo la nostra telespettatrice, ecco noi mh, abbiamo mh, più e più volte parlato dell'estetica di un sorriso con insomma, una, una bocca che magari non è perfetta, magari i denti non sono perfettamente eh, sbiancati quant e quant'altro, eh, non abbiamo tenuto conto delle persone che magari vogliono, mh, non hanno più eh, i denti come sì. la nostra telespettatrice e poi in un certo momento dicono mi piacerebbe a tornare a avere un, un sorriso con i denti. Allora cosa si può fare? Intanto eh, magari la teniamo in stand by come domanda perché abbiamo una telefonata da, che arriva da, da casa e allora sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno. Aspetta, io sto vedendo la trasmissione della cartella. Sì, come si chiama signore? Buongiorno. Io Vladimiro. Vladimiro, Ciao. da Torino? Sì, esatto. Allora, perfetto, io chiedo giusto perché insomma andando in tutta Italia volevamo anche avere una collocazione dei nostri telespettatori. Allora, Vladimiro, faccia pure la domanda. Ma eh, la cosa è questa, allora io sono andato da un quinto dentista, dico così perché le spiego, eh, mi è capitata una cosa strana. Io ci ho rimosso eh, da quando sono nato un po' al contrario, Ok. okay? Questo bravo dentista che io sono andato a farmi vedere una carie mi ha detto ma guarda questi denti qui che non toccano con quelli di sopra eh, si possono morare, no? Mm. Mi ha detto eh, così. Logicamente te quando vai da un dottore, un dentista, chiunque va, hai fiducia perché purtroppo siamo messi così. Se era il mio lavoro non c'è l'ha. Il discorso è questo, perché mi ha molato questi denti che saranno passati due anni. Eh, già c'è un po' di ansia, stress, tutto quello che si vuole, diciamo, che noi abbiamo, vivendo nelle grosse città, poi, in Adesso vedo che i denti si sono un pochettino sfaltati tutti, cioè, nel senso, eh, questo non toccano più dove toccavano prima, e cose varie. E in pratica eh, si sono tutti scheggiati, eh, e si stanno continuando a scheggiare. Tutto quelli che mi propongono, le dico la verità, che sono andato, tra l'altro non so se, se il, il fratello è un parente, sono andato anche una Carpegna, quello che c'è a Torino, e mi propongono di mettere un bite, quello lì di silicone, però io non sono contento perché avendo i denti scheggiati e cose varie, se si può fare qualcosa di più e tra l'altro... Eh, mi sta succedendo che avevo già un po' di acufene mi sta raddoppiando mi fa male eh, di continuo anche la mandibola laterale, i muscoli ecco, io volevo fare una domanda del genere Se la dottoressa eh, sapeva consigliarmi cosa fare e non fare perché insomma più avanti vado è peggio credo che devo premettere che sotto mi mancano due denti da un lato e due denti dall'altro sotto invece no Okay. Allora da quello che mi ha raccontato sicuramente nel suo caso c'è sicuramente una forte tensione muscolare che eh, può causare magari un serramento il bruxismo, cioè i denti che sfregano tra di loro e possono oh, quindi andare a rovinarsi, eh, purtroppo più si rovinano maggior, eh, maggiormente peggiora la, più peggiora la, il danno e la tensione muscolare. Quindi il, il bite di cui le hanno, che le hanno consigliato può aiutarla a ridurre quella che è il, quello che è il consumo dei, dei denti, perché andando a mettere tra l'arcata superiore e inferiore una un supporto, una mascherina in plastica, evita di rovinare il, la superficie del, del suo dente e inoltre la può aiutare a ridurre quella che è la tensione muscolare. Questo può essere come primo trattamento per darle un sollievo della tensione muscolare, degli acufeni di cui parla. Successivamente le zone che sono venute a... Um, a rovinarsi, a scheggiarsi, come diceva, devono essere ricostruite e eh, i denti persi eventualmente sostituiti per ridare il giusto supporto che eh, aveva in maniera originaria e quindi ridare le altezze giuste a tutti quanti i denti, che è una cosa che si può assolutamente fare. Si può fare, cioè una volta che insomma, si possono rifare i denti... Certo, si possono ricostruire anche i denti che si sono rovinati per via del bruxismo, assolutamente. Quindi, probabilmente eh, il, il nostro telespettatore eh, gli manca una seconda parte, nel senso che eh, non era contento del fatto di, insomma, di, di, che gli proponessero il bite, ma probabilmente il bite è un... È un, un passo, primo passo un, delle... allora in base alla se esce soltanto una se i denti sono semplicemente rovinati eh, e non devono essere ricostruiti può essere il passaggio iniziale se non c'è una tensione muscolare eh, si possono ricostruire i denti e dopo mettere un bite di protezione anche delle ricostruzioni però è sempre un qualcosa che deve essere abbinato alle ricostruzioni nei pazienti che soffrono di bruxismo assolutamente allora abbiamo un'altra telefonata sentiamo che è con noi pronto? Buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Eh, allora, io sono Antonio da Torino. Prego, Buongiorno. Devo, eh, Abbiamo però eh, il problema che c'è la no, non abbiamo i tempi uguali. Volevo solo chiedere alla dottoressa, il mio medico è andato in pensione, <ride> eh, siamo molto in ritardo come Volevo chiedere se il mio medico può farmi una visita, o un controllo, tutto lì al telefono viene difficile è il però. difficilissimo, però eh, eventualmente può eh, chiamare dopo la trasmissione eh, per uh, insomma per avere allo, mi dicono giustamente al, a che numero ad assegnare allo 011 260 4444 ci sarà qualcuno la, la dottoressa ci ha dato l'ok ok per dare il suo numero eventualmente per, per i nostri telespettatori. Dunque al di fuori di questa trasmissione, che chiaramente è solo di approfondimento e di conoscenza della materia e non altro, però al di fuori potete chiedere il numero della dottoressa Carpegna. Noi proseguiamo. Allora dicevamo del primo step, ecco invece la domanda, recuperiamo la domanda della prima telespettatrice... Una persona che non ha più nulla, ha le gengive sì. spoglie, può, dice voglio di nuovo i denti, certo, può farlo? Assolutamente sì, oh. eh, in questo caso a volte è quasi più facile come lavorare su una tela bianca quindi uh. si può ricreare il, il sorriso, si può ricreare il sorriso originario, Noi chiediamo sempre di portare delle fotografie di quando i pazienti avevano ancora tutti i denti in modo da poter eh, partire da quella che per loro era la, la situazione ideale e si può tornare ad avere dei denti fissi andando a posizionare degli impianti e quindi eh, ricreando tutto quanto il il sorriso, quindi assolutamente sì. Per quello dicevo che a ogni età si può intervenire con tecniche diverse, ma ridare sempre quella che è l'estetica. Vediamo nell'immagine un'opzione un di, di quello che potrebbe essere che... Il posizionamento di quattro impianti a che ai quali vengono abitati dei denti fissi Quindi il paziente non deve più toglierli a un'igiene che è molto simile a quella del, dei denti naturali Cambia ovviamente su alcune accortezze che vengono spiegate ovviamente durante tutte le manovre di igiene Dopo aver consegnato quella che è la protesi e, Però si torna a sorridere e mangiare come una volta E meglio rispetto a quelle che sono le protesi mobili ovviamente Diceva è quasi più semplice una cosa del genere, perché? No, perché è semplice, con insomma, i denti c'è da rispettare determinati insomma, spazi e quant'altro? Esatto, nel senso che comunque nel momento in cui... Allora, il posizionamento dei denti all'interno di una bocca segue determinate regole, che si chiamano regole auree, che sono date dalla proporzione della forma del dente rispetto al nostro viso. Eh, se, non ho denti in, se non ho denti posizionati in bocca, posso andare a, a ricreare il dente esattamente laddove le proporzioni me lo indicano. Se invece io mi devo adattare al dente che ho già, posso avvicinarmi il più possibile e ottenere degli ottimi risultati, se non a volte ovviamente anche gli stessi di quelli ideali, ma se come dicevamo prima magari un dente non è perfettamente posizionato o è un pochettino più inclinato, devo comunque giostrarmi tra la, la posizione del dente che, che già ho, o magari il paziente desidera andare a lavorare e ricostruire solo un dente e non tutti e quindi in quel caso lì io mi devo Adattare. Ecco, Stavo guardando, una, una bocca come quella che ci propone la regia, eh, ci sono più opzioni, presumo, o, o... In questo caso, ecco, le faccette si possono mettere lì per intendere, per essere... Allora, cioè, vedendo le foto in questo modo è un po' difficile, difficile. dirlo senza eseguire effettivamente delle, de oh, delle okay. radiografie, perché nella, nella scelta di quel prima e il dopo sono stati estratti sicuramente... Eh, infatti perché stavo vedendo lì c'è poi una protesi... Mm, esatto, quindi bisognerebbe in quel caso andare a valutare la salute poi effettiva delle, delle radici, perché le gengive si vede che sono molto infiammate, i denti non sono particolarmente sani e quindi in questo caso sarebbe necessaria una visita effettiva per dire cosa è possibile o non è, non è possibile fare eh, in questo caso uh, mi stavo mh, chiedendo eh, così lo scanner che sì. abbiamo visto eh, ecco come avviene materialmente la, la scannerizzazione della, della bocca allora, si prende cioè una, è una sorta di foto, una sorta di radiografia? O è una cioè telecamera, proprio... in realtà, ah, proprio la è, telecamera. è una telecamera, esatto. Cioè quello strumentino lì, ma eh, viene passato, è passato sui denti? Passato dentro la bocca del paziente, ah. esattamente. Vediamo l'immagine ah, che sta nevo. mandando la, la regia. E lo scanner è una tele, non è altro che una telecamera avente uno specchio che riproduce in tre dimensioni la, la bocca del paziente. Quindi questa telecamerina, molto, picco, molto piccola, viene passata su ogni superficie del, del dente e, e questo permette di, di riprodurlo. Sì, mi chiedevo se c'era anche una, una perizia della, di chi manovra lo scanner, perché magari lo faccio no, io a Trundo, una passata vera. Perché ovviamente no, viene, no, pa no. viene passato. Ma i nuovi scanner in realtà permettono di prendere un'immagine davvero in pochissimi ah, minuti senza doversi soffermare troppo su, ah. su ogni dente. Assolutamente sì. Quello non, non si parla massimo in 5 minuti l'impronta è presa. No, ah, perché comunque poi il, il macchinario è in grado di calcolare il, gli spazi, le misure. Sì, sì, sì, assolutamente. Prende tutta quanta la, la bocca senza, uh, senza problema, e poi li mette in, in rapporto il sopra con, uh, con il sotto. Senta, uh, invece le, le faccette sono richieste? come? Assolutamente ass sì, è un trattamento sì. è, molto richiesto, è quello più richiesto? Del Dal punto di vista estetico sì è quello più richiesto perché permette di andare a eh, modificare ovviamente la, la forma del, del dente, quando dicevamo non sono i denti non sono sovrapposti, possiamo allungarli o allargarli e possiamo soprattutto andare a schiarirli, quindi dove lo sbiancamento non arriva, perché ovviamente il dente bianco alla Hollywood non si ottiene soltanto con uno sbiancamento ma si può andare a posizionare sopra del, queste ricoperture in ceramica che sono sottilissime perché sono sotto un millimetro di, di spessore che vengono incollate al al dente da, mantenendo quella che ovviamente è la naturalezza del dell'elemento del dell e quindi non dando un effetto finto o eh, plastico e, e permettono di modificare leggermente le forme come vediamo per esempio nell'immagine qua un prima e un dopo i due denti eh, centrali sono stati ridotti di, di forma se, vede, se vediamo sono leggermente a trapezio nell'immagine superiore mm. mentre più rettangolari nell'immagine sottostante e questo ha permesso anche di poter quindi allargare leggermente gli altri due incisioni Laterali, dando quindi l'impressione uh, che i denti siano più dritti, ah sì, io ovviamente ha, ha l'occhio. Ho visto subito il insomma, i denti il davanti, non, non, non, non li avevo percepiti. Avevo percepito i canini laterali. Che mh, insomma, sono un po' più piccoli nella parte insomma, nella foto sopra. Però ah, quindi c'è una riduzione anche degli altri. Insomma, quindi mm -hmm. a quel punto viene, esatto. vengono. Posizionati in modo che sembrino tutti... È una uguali. questione esatta poi di posizionamento e di effetto ottico, ma nel, appoggiando queste, queste lamine in, in ceramica si dà il risultato di i denti più dritti in maniera molto rapida, anche perché non richiede per il trattamento delle faccette, una volta eseguito quello che è lo studio, non richiede un elevato numero di appuntamenti in un appuntamento vengono prese le impronte eseguito il progetto eh, negli appuntamenti, sull'appuntamento successivo le faccette vengono incollate, quindi è molto rapido, spesso non richiede neanche l'anestesia, quindi veloci, veloce e indolore. Io so che l'ha già detto, ma è proprio che non mi riesce a entrare in testa. vengono incollate, incollate. Come non si staccano, cioè no. non... No. no soprattutto perché sono essendo molto sottile con la colla diventano un tutt'uno con il dente sottostante ho capito e dunque sì, si può ridonare. Eh, anche queste sono, ci sono le faccette che hanno modificato questo sorriso? Sì, anche in questo caso sì, molto probabilmente sono faccette. Si sono andati a chiudere il diastema, lo spazio tra i due denti centrali, quello che, di cui abbiamo parlato prima, e sono stati allungati i denti. Quindi anche in questo caso probabilmente era un paziente che eh, affetto da da bruxismo per aver rovinato i margini i bordi incisali in questo modo e però sono state ricostruite con delle faccette assolutamente Beh, è chiaro che con, con anche con le faccette insomma, è, è davvero ampia la, la, la possibilità di, di successo comunque di, di modificazione della, di, un, di un sorriso certo. perché comunque insomma, se si riesce a mettere qualcosa sopra che può in qualche modo... Insomma, esatto. modificare eh, sì, sì, infatti è bocca. un trattamento che, eh, sì, che offre diverse possibilità come dicevo l'importante è che i denti non siano particolarmente accavallati perché in quel, punto, in quel caso non, posso, non si può intervenire ma se i denti sono consumati come abbiamo visto prima sul margine o hanno degli spazi tra di loro oppure hanno solo un colore che non, non ci fa impazzire nel senso che non è di nostro gradimento allora in quel caso lì si può tranquillamente eh, intervenire con, eh, con le faccette assolutamente come vediamo anche in questa immagine, di nuovo, nuovamente, eh, i denti sono stati allungati eh, rispetto alla, foto alla, alla posizione iniziale e il, il canino è stato modificato, il canino che eh, i nostri telespettatori vedono sulla loro sinistra, quello che sembra essere più avanti rispetto agli altri, mm. è stato leggermente modificato perché nella foto sotto ritorni alla, alla posizione invece allineata con gli altri denti. Ah, quindi, eh, ecco, in questi casi la la preoccupazione, quello che, di cui bisogna preoccuparsi, cos'è? Il buono stato delle gengive? Deve, ovviamente i denti non devono essere cariati e le gengive ah, devono essere cariati. sane. Beh, sì, si, si può intervenire, non so che si va a curare la carie prima ovviamente di intervenire con le faccette, quello sì, perché se no quello di cui, la colla di cui parlavamo prima su, tutto, sul tessuto cariato non, non si incolla, allora poi in quel caso sì, si staccano. Allora 011 06 00774 per le chiamate 348 80 42 54 per sms e whatsapp uh, la regia si sta sbizzarrendo nelle, nelle foto, foto di, di, faccette. di faccette di prima e dopo mm, però abbiamo in questo caso uh, abbiamo una, invece una Abbiamo probabilmente stato intervenuto intervenuti con una, con uno sbiancamento e poi delle, certo. e poi delle faccette solo sui denti davanti. Allora, dottoressa Carpegna siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Allora, io eh, ringrazio per essere stata qui con noi, la Grazie dottoressa Giorgia Carpegna. Grazie, dottoressa. Grazie. E do la linea alla regia, vi ricordo gli appuntamenti quotidiani di Buongiorno Dottore e dunque ci vediamo nei prossimi appuntamenti sempre alla stessa ora. Arrivederci a presto.